Buonasera a tutti, grazie di essere venuti al nostro incontro. Sappiamo che questo è il primo giorno di host, quindi un po' faticoso e quindi apprezziamo ancora di più la vostra presenza. Eh, welcome to everybody, people that come from uh, Australia, no? So thank you very much for your uh, presence. Allora, ehm, informazione tecnica, parleremo sempre in italiano chi ha um, in, English, in, in Italian, sorry, e chi eh, parla inglese c'è cioè la traduzione automatica, simultanea scusate, e le slide saranno tutte in inglese, comunque voi ovviamente siccome è un incontro in cui cerchiamo di, eh, di darvi delle informazioni che vi devono essere utili, quindi quando avete dubbi, quando avete qualcosa che non vi è chiaro voi chiedete, poi anche alla fine magari eh, ci sarà un momento in cui potrete fare delle domande su qualcosa che non vi è chiaro oppure che volete poi approfondire. Allora, partiamo. Dunque Oggi siamo qua, eh, siamo venuti a presentarvi la nostra nuova capsula compostabile eh, compatibile con il sistema Nespresso che abbiamo realizzato in stretta collaborazione con i nostri partner. Eh, con i quali collaboriamo ormai dall'inizio della nostra esperienza sulla trasformazione dei materiali compostabili che è NatureWorks per questo sono qui con noi a presentarvi la capsula ma anche il materiale sia il nostro responsabile R&D Tazio Zerbini che vi parlerà delle performance della nostra nuova capsula compostabile sia eh, persone che vengono da, di, di NatureWorks in particolare Flavio di Marco Tuglio e Maria Giovanna Vetere che dopo si presenteranno a voi e che vi parleranno più nello specifico del materiale, l'inizio della vita e anche la fine vita, come si comportano quindi quando sono immessi al compostaggio. Io faccio solo la presentatrice, vi devo giusto dare per un minuto informazioni di chi è Flo perché magari eh, qualcuno di voi ci conosce come un produttore di capsule per caffè ma in realtà noi siamo produttori di capsule per caffè da 4 anni quindi siamo veramente i più giovani di questo settore però veniamo da un'esperienza che è quasi di 50 anni di termoformatura delle materie plastiche e gli opolimeri sono tutti gli effetti delle materie plastiche quindi siamo forti comunque di un background tecnico che ci ha permesso di partire Bene, perché i risultati ci sono stati in questa nuova avventura che sono le capsule. Noi come, come Flo, per esempio, qua vi faccio vedere chi è Flo oggi, è un gruppo di aziende che eh, trasformatrici di materiali, appunto il background più importante è quello della termoformatura di materie plastiche. Noi come Flo nello stabilimento di Fontanellato, eh, in provincia di Parma, siamo partiti nel 1973 con la produzione dei bicchieri per i distributori automatici che forse non tutti sanno che sono dei contenitori tecnici non hanno nulla a che vedere con i bicchieri che noi per esempio utilizziamo alle feste dei compleanni perché sono dei contenitori che devono funzionare bene all'interno dei distributori automatici quindi devono avere delle caratteristiche tecniche costanti di qualità tanto giusto per farvi un esempio, se un bicchiere non funziona perché si incastra vuol dire che l'erogazione del caffè non arriva, vuol dire che la macchina si blocca e vuol dire che il nostro cliente si arrabbia parecchio perché perde magari mezza giornata di erogazione di caffè. Quindi l'attenzione al dettaglio e alla qualità per noi durante il nostro processo produttivo è sempre stata una, una cosa imprescindibile. Non siamo solo comunque termoformatori di plastica perché noi nel tempo comunque abbiamo ampliato i nostri orizzonti, diciamo, quindi abbiamo cominciato anche a trasformare altri materiali. Oggi noi per esempio nel nostro stabilimento in Inghilterra produciamo bicchieri in carta, specifici, so specifici soprattutto per il mercato della distribuzione automatica e delle dell'orecata. Poi abbiamo uno stabilimento in Repubblica Ceca, in compartecipazione con un altro socio, in cui facciamo contenitori, piatti soprattutto e vassoi in polpa di cellulosa. Altro materiale nuovo per noi comunque che lavoriamo da, da meno anni sicuramente della plastica. Quindi il background più importante è sempre la termoformatura della plastica che ci ha permesso di diventare in poco tempo comunque degli attori che eh, possono dire la loro nel mercato capsule termoformate. Quindi sì, siamo converti da tutti gli effetti di un polimere tradizionale, PLA, quindi la bioplastica, carta e polpa di cellulosa. Finisco dicendovi che oggi sul mercato noi possiamo proporre le capsule termoformate in polipropilene in barriera e non, compatibili con il sistema Nespresso, la vazza, vado mio, la blu e poi le ultime arrivate, noi siamo già partiti con la commercializzazione da un po' di tempo delle capsule compostabili per il sistema Lavazza a modo mio su cui abbiamo fatto test già da più di un anno che vi verranno poi eh, descritti nel dettaglio da Tazio e oggi presentiamo non soltanto la capsula Nespresso che è quella comunque più importante, per noi la più critica ma anche altre due capsule sempre fatte con il materiale in Geo di Networks, quindi 100% PLA che sono compatibili con il sistema blu e Kikap, quindi compatibili con il sistema Keurig, che è un, è un sistema questo più per i mercati internazionali al di fuori dell'Europa. L'ultima cosa che volevo dire, che per me è importantissima, è che noi sul mercato delle capsule compostabili siamo gli unici che lavoriamo in materiale puro. Tutti i nostri competitor hanno normalmente delle capsule, propongono delle capsule che sono in compound, la differenza per noi è sostanziale perché il compound è una miscela di polimeri in cui una parte sono biopolimeri, il PLA c'è sempre, magari in percentuali differenti, dal 20, al 60, al 70% si possono trovare. Però ci sono anche altri additivi e polimeri sintetici necessari per garantire che la capsula abbia delle performance corrette per funzionare. Per esempio in iniezione... Non esiste la possibilità di utilizzare i materiali puro, come siamo noi. In termo formatura è molto difficile, per questo noi abbiamo veramente lavorato tanto, però ce l'abbiamo fatta. I nostri competitor hanno soluzioni in compound e noi conosciamo bene il compound perché siamo partiti da quello. La prima capsula compostabile che noi abbiamo proposto sul mercato era proprio fatta in compound. Quindi noi conosciamo esattamente quali sono le criticità e i limiti del compound ed è per questo che abbiamo provato a fare questo passo in avanti, quindi lavorare in materiale puro. Adesso lascio la parola ai nostri, ai nostri speaker, partiamo con Flavio. Questo sarà una specie di percorso cronologico, quindi partiamo dalla materia prima, quindi l'origine del materiale e le sue caratteristiche, andiamo avanti passando alla trasformazione della materia prima in capsule per poi finire con il fine vita ovviamente poi ci saranno con noi eh, i nostri amici di Networks anche durante i giorni della fiera ve lo diremo anche dopo e voi potrete comunque anche durante host chiederci mh, trovare il modo, comunque fissare qualche appuntamento per eh, capire più nel dettaglio se avete interesse, informazioni sulla materia prima sono arrivati una delegazione importante anche dall'America quindi approfittatene questo punto è quello che vi dicevo prima. Noi partiamo descrivendovi il sourcing, quindi la materia prima, poi passiamo a Flo che vi spiegherà le caratteristiche delle capsule, per poi finire al recupero della materia prima come si comporta anche al compostaggio. Lascio la parola a Flavio, grazie. Non posso non iniziare con un ringraziamento perché è un onore, è un enorme piacere essere qua. E nei prossimi dieci minuti cercherò di darvi quello che credo che sia un'analisi della situazione del mercato delle capsule come la vediamo noi e cercherò anche di. Eh, capire insieme a voi dove crediamo che potrebbe andare il mercato delle capsule in futuro. Eh, credo che è una domanda che tutti ci facciamo e probabilmente scopriremo solamente strada facendo. Eh, parto con, con un dato, con il 1989, perché quando penso al settore delle capsule non posso non pensare che in realtà è un mercato molto giovane, sono solamente 30 anni che questo mercato è esistito. Nel 1989, come sapete... Due società hanno inventato eh, effettivamente quello che è stato quello che poi è il mercato che, che ci unisce qui oggi, quindi quello eh, Nespresso da una parte la vazza, poi non so chi sia stato il primo ma poco importa, eh, come vedete c'è stata una certa eh, evoluzione in tutto ciò e in, questa, in questa slide quello che rappresentiamo è appunto questa evoluzione io la chiamerei più che altro una rivoluzione che è quella iniziale che, che appunto uh, uh, è, è successa grazie a un'idea eh, dell'Anespresso e della Lavazza dove vi è stata questa rivoluzione nel 1989 durata poi questi famosi 30 anni ai quali facevo prima riferimento. Come vedete nel grafico i primi dieci anni realmente sono eh, molto schiacciati, eh, i dieci anni successivi sono ricchi e pieni di, nuovi, eh, di nuove innovazioni. Eh, sapete che poi nel 2012 eh, è stata una chiave per l'industria in quanto eh, dei brevetti appunto sono scaduti e hanno permesso un enorme ampliamento del, del mercato. È facile quindi leggere il passato, ma è sicuramente più difficile, se non impossibile, sapere quale e come sarà il futuro. Quindi la domanda appunto sarà cosa, cosa ci aspettiamo. Per cercare di dare una risposta ho provato ad esempio a pensare a quello che è il, tipo, il tipico ciclo di vita di un prodotto, probabilmente avete visto questo grafico, che mette la relazione tra il tempo e le vendite. Eh, C'è una prima fase di sviluppo appunto eh, che poi va crescendo, una fase più di, diciamo, di prodotto, e poi nel caso dei prodotti spesso avviene il tipico declino. Ecco, ripeto, questo è più un grafico relativo a un prodotto, non a un mercato, ma un mercato è fatto da prodotti. Quando provo a chiedermi dove siamo oggi, eh, a seconda del mercato, credo che più o meno sicuramente posso sbagliare, ma siamo ancora in una fase di, di crescita nel settore delle capsule iniziamo però a vedere un mercato che già non cresce ai ritmi che dove cresceva prima e che inizia comunque a necessitare degli sviluppi nuovi ed è un po' quello che vediamo enormemente in questa industria una richiesta di, di nuovi sviluppi pertanto appunto non è detto che vi sia un declino ma bensì potrebbe esserci sicuramente una continua crescita dipenderà credo in molti casi anche dalle scelte che faremo e che potremo fare nei prossimi anni per capire dove eh, potremmo essere nel futuro credo che dovremmo analizzarci dal punto di vista del consumatore. Spesso siamo troppo esperti, credo, tutti qui noi conosciamo questo mercato molto meglio del consumatore medio. E quindi se ci mettiamo nei panni del consumatore e ci chiediamo cos'è, quali sono le informazioni che realmente influenzano il consumatore, eh, vediamo. Questi numeri che probabilmente avete visto, il 90,5% della plastica mai eh, prodotta non è stata mai riciclata. Eh, Un'altra statistica che ci dice che se continuiamo con i, mh, i livelli attuali di inquinamento nel 2050 ci saranno più, eh, <coughs> più plastica che pesci nell'oceano. Sono informazioni interessanti. Un altro, vi uso questa slide perché è uno dei miei gruppi favoriti che conoscerete sicuramente, sempre più o meno di, di quell'epoca, è stato usato ultimamente di nuovo per una battaglia abbastanza forte come, come immagine, no? del single use che avete sicuramente visto. Quindi effetto, queste sono immagini, messaggi che riceviamo come consumatori e a questi seguono spesso delle reazioni, in primis ad esempio da parte di NGO, fondazioni, eccetera, che Cercano di recepire questi messaggi e, farsi, e sviluppare un modo per far sì che questi possano essere poi implementati. Studiano e danno diciamo, delle, eh, dei dettagli in qualche modo. Eh, conoscete, e se non la conoscete, vi consiglio ovviamente di eh, guardare su internet la L.M. Carter Foundation. Eh, hanno fatto, è una fondazione appunto che è riuscita a chiudere eh, un'enorme quantità di industrie leader, non solamente nel packaging. Eh, che ha ridisegnato quella che è la strategia futura eh, del packaging, ad esempio. Molte delle cose che oggi vedete applicate vengono da, da questa fondazione, quindi se cercate su internet le MacArthur Foundation troverete dei documenti estremamente <coughs> interessanti. Uno di essi è, è questa slide che mi piace particolarmente in quanto... Capiscono per la prima volta che non c'è una soluzione che funziona per tutti, bensì dobbiamo analizzare il mercato a seconda delle necessità specifiche di ogni mercato e per permettere questo dobbiamo spesso fermarci e pensare a un ridisegno, quindi a un cambiamento alla base. Mi soffermo oggi l'interesse di questo nostro e soprattutto su quelli che loro chiamano Natrian Contaminated, quindi quei prodotti che in qualche modo entrano in contatto con il cibo e che pertanto sono poi difficili da ad essere riciclati, che comunque sia sicuramente uno dei vita eh, più importanti. Eh, questi tre questi, la LM Cartoon Foundation, perché questo non è una slide che ho preso in l'ho semplicemente copiato, nomina le capsule e come soluzione eh, dicono di fare il famoso scale up, ossia cercare di incentivare quelli che sono prodotti compostabili. Perché? Proprio perché in realtà il valore più importante non è del packaging, ma è ciò che è contenuto in esso, quindi nel nostro caso il caffè, e parlerò in seguito di questo. Un'altra agenzia molto importante in Inghilterra, quindi sta andando fuori dal confine italiano, anche perché possiate vedere che in Italia sappiamo che c'è sicuramente una forte sensibilità, ma ciò sta avvenendo ormai a livello europeo e mondiale, e la, la ROT. Dice essenzialmente lo stesso. Se leggete la frase sottolineata essenzialmente ci comunicò che la, le plastiche compostabili hanno il compito di facilitare la raccolta eh, del food waste, quindi di tutto ciò che è il, il, appunto, il cibo. E nel caso della capsula, benché non sia un food waste, è un, un contenuto organico. In modo da, da in questo caso, per riuscire a far sì che questi prodotti possano essere valorizzati, fanno anche in, in questo caso una lista di prodotti, e tra questi, nominano i tea bags, quindi le bustine del tè, e le capsule. Perché se pensate, entrambi offrono gli stessi vantaggi e devono fare in qualche modo devono offrire le stesse soluzioni, c'è un contenuto, c'è cioè quel famoso tè o caffè contenuto. Cosa succede? Che questi dettami poi vengono presi dai politici che ovviamente reagiscono e avete visto, sicuramente avete sentito parlare in Europa molto, vero Daniel, della... Daniele? della <ride> sì. l'odio. <ride> poi sono trombato <ride> della famosa SUP, la single use packaging, la direttiva che ormai eh, è stata già delineata che appunto detta cosa dovrà essere fatto per ridurre l'utilizzo di eh, single use plastic Vi sono dei prodotti che come sapete sono stati banditi sono qui elencati, non entrano in questi dettagli però ecco, quello che voglio che vi soffermate è su questa reazione che c'è a catena e cosa succede? Che poi arrivano ovviamente le marche, quindi oggi abbiamo qui un'ottima rappresentazione penso del, del settore e sicuramente vi trovate anche voi a dovervi affrontare questi tipi di, di domande. Quindi come una, un marchio cerca di adattarsi e sopravvivere a questi cambiamenti con la difficoltà aggiunta di, aggiunta di non sapere quale sarà il futuro? Ovviamente le soluzioni sono diverse, mi piace molto prendere l'esempio della, della, della busta e tè semplicemente perché se ci pensate è l'esempio primo del single use, eh? Nel senso una bustina di tè, lo utilizziamo tre minuti per prendere appunto una bevanda. è un concetto molto simile se non uguale a quello della capsula caffè più semplice forse dal, dal punto di vista tecnologico ma che offre delle sfide piuttosto simili. Che cosa successe? Che fino al 2010 gli inglesi, che sono tra i più grandi consumatori di tè, non sapevano del fatto che queste bustine di tè, oltre ad avere un alto contenuto di cellulosa, non circa un 70%, avevano anche un contenuto del 30% di polipropilene in questo caso. Quindi non erano stati informati e credevano che fossero compostabili, per anni hanno pensato che lo fossero. Gli è stato, grazie all'Internet di nuovo, lo stesso processo che vi ho illustrato prima, Facilmente oggi una un informazione, uno studio che ha dimostrato che effettivamente non fossero eh, compostabili, ma bensì questo è ciò che succede dopo sei mesi in, una, in un pianto di compostaggio dopo sei mesi in un pianto di compostaggio e poi un anno eh, sottoterra. Essenzialmente non, non si, la parte diciamo, plastica non biodegradabile rimane. Ovviamente succede questo, c'è una reazione da parte del marchio, non un marchio qualsiasi, ma versi... Eh, in questo caso Nilever, dove nel 2018 eh, comunica pubblicamente, direttamente il CEO ha fatto la, una, la comunicazione che eh, entro la fine dell'anno avrebbero convertito tutto a compostabile. Ma torniamo a, a parlare del caso perché credo che questo sia il mercato che più ci interessa. Anche qui due esempi per capire come il mercato sta reagendo. Uno è Nespresso che ha fatto una scelta forte, l'alluminio un materiale eccezionale con qualità barriera uniche che offre, sapete tutti, una, dei concetti fantastici, se non l'avete vista, probabilmente l'avete vista, hanno fatto un report di 42 pagine che si chiama e devono aver speso qualche, qualche euro per farlo e in, in esso trovate delle informazioni, una è l'esempio che hanno speso 24 milioni solo di franchi, che sono circa 24 milioni di euro, nel 2016, solamente per incentivare il riciclo delle capsule eh, hanno speso 6 milioni di franchi in più rispetto all'anno precedente sempre nello stesso rep report parlano di oggi di arrivare a un, a un recycling rate quindi a un tasso di riciclo del 24% è un numero che danno loro e lo possiamo prendere come buono però vi rendete conto che per 26 milioni di franchi in un anno non sono arrivati al 24% ed è probabile che arrivino anche loro a un plateau dove faranno molta fatica poi a, a aumentare questi numeri se poi li paragoniamo questi numeri a quelli che sono i numeri ufficiali, che ci comunica direttamente la European Aluminium Association, dove, dove parlano che nel packaging per le bevande l'alluminio viene riciclato al 74%, la conclusione, secondo, la conclusione secondo me è una e una sola, che l'alluminio nelle capsule non è un materiale adatto per il i per finari, perché sta riducendo enormemente quella che è la media dell'alluminio, che altrimenti usato in altre applicazioni, in non capsule, è un materiale fantastico che viene raccolto e riciclato. Nelle capsule hanno un problema, eh, lo sanno sicuramente, lo dimostrano anche con Nestre Dolce Gusto, eh, e pertanto si trovano a fare una sfida. Altre marche, io ho fatto giusto appositamente l'esempio della Nespresso perché sono gli inventori l'altra è la lavazza, sapete sta prendendo un'altra strada che è quella del compostaggio industriale hanno lanciato da poco come probabilmente sapete delle capsule in alcuni mercati in Inghilterra, in Francia e in Germania che sono appunto compostabili sono immagini che ho preso internet queste pertanto qual è l'opportunità perché veramente credo ci sia una grande opportunità per tutti noi qui è capire che come dicevo prima non soffermiamoci sul packaging il packaging è un veicolo quello che è importante è quello che è il contenuto, il caffè, è quel caffè che rappresenta, qua ho messo dei numeri, può arrivare fino al 90% in peso della capsula del caffè, non soffermiamoci sul packaging, soffermiamoci su come dar valore a quel caffè che dopo essere stato utilizzato dobbiamo far sì che torni ad essere un importante elemento grazie al compostaggio industriale. Inoltre sapete probabilmente che il caffè è una delle bevande più eh, consumate a livello mondiale e sapete anche che c'è un fenomeno importantissimo, questi fenomeni sono numeri in estrella dove le capsule e i numeri in arancione sono il settore dove prevedono la maggior crescita. Pertanto quel caffè che precedentemente finiva naturalmente, quindi prima dell'era delle capsule, automaticamente negli impianti di compostaggio, oggi non finisce più e vi posso assicurare che parliamo con, con associazioni compostatori dopo Maria Giovanna vi insegna e vi farà vedere anche delle slide su questo dove ci dicono chiaramente che hanno bisogno di questo caffè come nutriente molto importante per far sì che il loro prodotto finale abbia un valore questa era la mia ultima slide eh, beh, dopo se ci sono delle domande sono più che contento di rispondervi. grazie Vetere, che è la direttrice affari generali di Networks, una grande esperta del materiale, del fine vita del materiale, ma anche dell'inizio della vita, quindi lei vi racconterà per il momento adesso il sourcing, quindi l'inizio della vita, da dove deriva questo famoso PLA, perché non è in contrapposizione il cibo, tutte cose molto utili che poi magari voi potrete anche spendere con i vostri clienti, quindi lascio la parola a Maria Giovanna. Grazie Erika, eh, buonasera, um, allora io mi occupo di relazioni istituzionali, cioè parlo con i politici prevalentemente e cerco di spiegarli in maniera, <ride> Daniele ti prego, <ride> quindi diciamo che ho vissuto sulla mia bella single use plastics molto da vicino, um, cerco di spiegare come è fatto il nostro materiale e cosa, cosa succede quando i prodotti che sono fatti con il nostro materiale hanno finito il loro ciclo di vita utile. Quindi è quello che sentirete, sentirete oggi da me. Eh, in genere, quando inizio le mie presentazioni, parlo sempre di bioeconomia, perché eh, il nostro materiale deriva da, eh, da, da fonte rinnovabile, quindi da mm. piante, nel nostro caso lo utilizziamo lo zucchero, e, e si incardina quindi perfettamente in quella che è eh, l'ultima frontiera del, diciamo, dei rapporti tra l'uomo e la natura, che è la bioeconomia, cioè cercare di utilizzare le risorse che ci danno il nostro pianeta che possono essere continuamente rinnovate, quindi non sono finite come appunto è il petrolio per esempio, per produrre eh, qualsiasi cosa, perché grossomodo oggi grazie alla bioeconomia si può produrre tutto, più o meno, è una questione di scala e costi, ma l'Unione Europea soprattutto, ma anche gli Stati Uniti stanno investendo in maniera importante sulla bioeconomia, ci sono tantissimi progetti, poi, perché questo è internet è pieno di di questo tipo di progetti um, questo credo che il video ah, non so se non funziona vedere, No, credo, scusa, pensato, già... ci proviamo ma non lo credo no no, no passa al prossimo scusa, sì, non va. Okay. allora questo è il nostro impianto sono abbastanza rapida, noi abbiamo un impianto di produzione negli Stati Uniti che vedete lì in foto e quella che vedete in cima è la nostra capacità e nel nostro impianto si produce questa resina che si un Longeo che serve poi a fare moltissimi prodotti che vengono utilizzati, ampiamente un po', un po ovunque. Ehm, la materia prima, che è quello di cui parliamo adesso, fondamentalmente è il carbonio, quella è la materia prima. Come facciamo ad ottenere il carbonio? Lo otteniamo attraverso la trasformazione che le piante fanno per conto nostro quindi quelle che vedete lì sono varie possibilità, nel senso che noi utilizziamo zucchero e quindi può essere prodotto da una grande varietà di fonti. Lo zucchero che usiamo noi arriva dal mais, ma potrebbe essere prodotto anche dalla canna da zucchero piuttosto che dalla barbabietola, nonché anche da fonti secondarie come per esempio la cellulosa, perché il legno e la cellulosa possono essere trasformati in modo da produrre zucchero. E poi abbiamo anche in questo lo vedete nell'ultima nell foto, abbiamo anche, in, abbiamo anche in progetti che cercano di ottenere eh, l'acido lattico, che è la base del nostro, nostro polimero, anche direttamente trasformando la CO2 utilizzando le alghe o i batteri. Funziona, deve funzionare a scala però, questo è più difficile. Che cosa però, eh, questo è il progetto sul quale ci stiamo impegnando adesso un, da qualche anno in realtà già eh, e riguarda la certificazione della biomassa che utilizziamo non utilizziamo mais ma dobbiamo essere sicuri che questo mais sia sostenibile perché la sfida realmente una delle sfide che ci pone la bioeconomia è che usando la biomassa la biomassa che si coltiva deve essere sostenibile questa è la cosa fondamentale dobbiamo fare in modo che sia sempre preservata la fertilità dei terreni la biodiversità la possibilità che le piante continuino a riprodursi in maniera senza occupare spazio che prima era occupato da altri tipi di colture la protezione della fauna, della flora, precedente alle coltivazioni quindi abbiamo implementato una certificazione, la nostra resina oggi è certificata con questo ente che si chiama ESCC, che vedete sotto eh, che è un ente internazionale, sono basati in Germania ma fanno certificazioni in tutto il mondo e abbiamo eh, con loro studiato questa certificazione che riguarda strettamente i biomateriali. Quindi mh, loro <coughs> invitano gli agricoltori che lavorano con noi e verificano che ad esempio utilizzino i giusti quantitativi di pesticidi o fertilizzanti, che seguono le migliori best practices che ci sono in agricoltura, questo per mantenere per esempio la fertilità dei terreni attraverso banalmente la rotazione delle colture, che gli uomini fanno da sempre ma che in realtà va fatta con criterio e conoscenza. Ve la faccio semplice, nel caso della Converta americana dove non ci troviamo vengono ruotati il mais e la soia in modo da mantenere l'equilibrio tra il carbonio e l'azoto che è fondamentale per la crescita delle piante per mantenere l'equilibrio. Verifichiamo anche tutti gli aspetti sociali cioè che i lavoratori siano pagati il giusto forse che negli Stati Uniti non avviene normalmente ma per esempio che seguano corsi su come utilizzare i macchinari, che invece è meno banale e che è importante anche negli Stati Uniti dove l'agricoltura è intensiva. Questa certificazione tra l'altro è globale, questo è importante, vuol dire che se noi dovessimo avere materia prima, biomassa, che arriva da altri posti del mondo, per esempio dal sud-est asiatico, fond diventa fondamentale controllare la parte della responsabilità sociale, cioè controllare che i lavoratori siano in regola, pagati il giusto, ci siano i sindacati, cioè. quindi è una sostenibilità non è soltanto ambiente, ma è anche uomo e, e, e sociale. Ok, questo è com'è la certificazione, eh, nel senso che eh, la cosiddetta chain of custody vale a dire che funziona su tutti gli impianti che toccano la materia, quindi dalla fattoria che produce la biomassa, nel nostro caso il mais, fino a tutti i processi di trasformazione. Ogni singolo impianto viene certificato e controllato, questo garantisce che tutto sia eh, in linea, quindi Chiunque utilizzi il nostro prodotto e voglia avere questa certificazione anche sul prodotto finale, deve sottostare a, alle visite di audit che poi tutti noi conosciamo perché in Italia moltissime aziende sono certificate ISO. Quindi, già sapete di che cosa stiamo parlando? È qualcosa di simile. Tanto per dare un esempio, su simile a cosa, ecco le eh, certificazioni che oggi <ride> lo stesso mondo del caffè usa: dal Fairtrade, eh, la UTS, che è anche qui, Pesante per quello che io so, la carta FSI e la nostra, quindi con la nostra capsula compostabile, una capsula compostabile di Flo che usa il nostro materiale, è possibile avere un prodotto interamente certificato. Quindi il caffè contenuto beh, può essere certificato. La carta, che nel caso della costruzione ma anche del libido può essere certificata è anche la capsula. alla fine sempre per certificare la sostenibilità del materiale con certificazioni simili perché i parametri utilizzati da noi sono anche simili a quelli utilizzati da FSC <ride> Vediamo il mais che noi usiamo Allora, io spesso quando faccio vedere questa slide ottengo stupore ci sono tanti tipi di mais in commercio e in realtà quello che noi usiamo non è il mais alimentare cioè non è quello che si mette nell'insalata, tanto per essere molto chiari questo ad alcuni è chiaro a molti è assolutamente sconosciuto ehm, quindi è quello lì di sinistra, il cosiddetto food corn che viene coltivato per scopi industriali in realtà è un misto di scopi industriali ed alimentari perché si usa per alimentare gli animali quindi per gli allevamenti fondamentalmente ma non è adatto al consumo umano per darvi un'idea del mercato di questo prodotto, <coughs> la maggior parte, quindi le spighe gialle, sono quelle per uso industriale, quindi negli Stati Uniti la maggior parte del, del, del mais viene coltivato per scopo industriale, mentre una piccolissima parte che non la vedete nemmeno, perché è questa no, qui viene utilizzata, è, è il sweet corn, quello lì che si mangia invece direttamente nell'insalata o nella polenta. Eh, quindi, questo anche per mettere un attimo nel contesto l'utilizzo che si fa oggi già delle biomasse al di là della bioplastica <coughs> più nel dettaglio però il mais è mm, veramente una pianta meravigliosa ci si possono fare tantissime cose una bioraffineria che vi invito a visitare in futuro la nostra forse è lontana però in Europa ce cioè ne ci sono tante bioraffinerie una bioraffineria ottiene dalla biomassa tutto quello che è possibile ottenere fondamentalmente senza scarti perché sono impianti che sono disegnati per ottenere, per, ehm, ottenere il massimo numero di prodotti dalla, dalla biomassa. Nel nostro caso, dal singolo chicco di mais, è possibile ottenere una grande varietà, varietà di prodotti che non competono tra cibo e materiali, perché usano parti diverse della pianta. Fondamentalmente noi usiamo l'amido, che non, è, non si mangia... E, Dall'ambito otteniamo lo zucchero, da cui poi si ottengono vari materiali. Per cui è, diciamo che, forse più nel dettaglio lo potete vedere qui, questi sono i materiali, che, i materiali di qua e di cibo di là che si possono ottenere. Quindi quando si parla di uh, utilizzo di biomassa per scopi di materiali, se sono più efficienti, non competono col cibo, ma producono entrambe le cose in maniera efficiente, perché questo ci tengo a sottolinearlo, il grande vantaggio della bioeconomia è che è possibile sfruttare in maniera efficiente e sostenibile le risorse del nostro pianeta. Bisogna solo prendersi la responsabilità di farlo, per quello è necessario certificazione, che prende tempo, che costa e tutto quanto male. Flavio citava prima l'Elema Carthard Foundation, e l'Elema Carthard Foundation ha anche lanciato, un paio di anni fa, un commitment, cioè ha chiesto a tutte le aziende che facevano parte di questo think tank ha parlato con tutti noi dicendo Magnifico, allora voi fate tutti parte di questo gruppo, siete tutti qui a dire che la sostenibilità è una cosa meravigliosa però vi dovete anche impegnare sulla carta a fare qualcosa di concreto e hanno fatto delle proposte, devo dire, abbastanza pesanti io mi sono stupita quando le aziende hanno iniziato a firmare questo commitment perché chiedevano cose stringenti, anche in tempi brevi ai produttori di materia prima eh, rinnovabile come noi hanno chiesto di eh, impegnarci a far sì che tutta la biomassa che noi usiamo fosse sostenibile noi avevamo già implementato la nostra certificazione quindi avevamo già lo strumento in mano per cui ci siamo volentieri impegnati ad avere tutta la nostra biomassa certificata, sia quella che usiamo oggi, sia nel caso in cui dovessimo avere un'ulteriore capacità anche altrove, non negli Stati Uniti ci impegneremo a certificare anche quella biomassa seguendo lo stesso schema quindi questo è abbastanza importante quindi direi che questa era ultimo slide, quindi vai tu, perfetto grazie a tutti, io sono Cazzo Zervini mi occupo di, di ricerca e sviluppo all'interno del gruppo Flow io mi inserisco in questo viaggio virtuale, diciamo nella fase quindi delle, dei converting e diciamo io oggi vi parlerò del prodotto, quindi diciamo delle, delle capsule, diciamo, quando il PLA prende forma. Eh, noi oggi siamo qua per parlare soprattutto della, della compatibile al sistema Nespresso, della nostra Calix eh, Bio, però in realtà è l'occasione anche per presentare tutta la, la nostra famiglia di capsule. Eh, si chiama Gea, è una famiglia di capsule, noi le definiamo eh, così, tecnicamente avanzate perché sono dei veri dei propri contenitori, contenitori tecnici. Eh, abbiamo la compatibile con il sistema monomio che è già sul mercato da di diversi mesi, che è disponibile sia nella versione barriera che nella versione ad alta barriera. Abbiamo la compatibile con il sistema blu, la nostra Nespresso e infine la K-Cap come ha spiegato un pochino Erka all'inizio. In questa slide ci sono già due concetti importanti, sono capsule termoformate e fatte in, in geo-KLA, quindi in materiale puro. Sono due concetti molto importanti perché... Capsule termoformato vuol dire capsule in cui è possibile conferire degli strati barriera delle croppe, quindi si parla di multistrati, okay? quindi la foglia di partenza è una foglia multistrato in cui nella versione ad alta barriera è inserito eh, un materiale appunto, con eh, delle caratteristiche di resistenza alla permeabilità eh, dell'ossigeno. Eh, scorreremo alcune, alcune caratteristiche di queste capsule, eh, in particolare prenderemo i dati più significativi che abbiamo la capsula a modo mio perché è quella che, diciamo, che conoscevo meglio per il commercio da più tempo e per cui sono stati fatti studi approfonditi, ma in realtà sono eh, concetti che valgono per tutta la famiglia. Tutta la famiglia G. I dati di partenza ovviamente sono stati un po' i requisiti di mercato, per cui dalla, dalla food content compliance alla barriera dell'ossigeno, la compostuità, il contenuto di bio-based e infine la, la funzionalità. Sulla conformità alimentare in realtà eh, non ci dovrebbe essere molto da dire, dovrebbe essere ovvia in realtà per contenitori di, di alimenti, in realtà non è proprio così, Insomma, noi vediamo eh, sul mercato capsule fatte in, in compound eh, che come ricordava Erika sono fatte essenzialmente con una parte di i PLA molto spesso con resine resina sintetica, sono poliestere. Tutti questi poliestri, la maggior parte, diciamo, contengono dei precursori che eh, originano una sostanza che si chiama THF, che è un solvente. Questo solvente non è idoneo a venire in contatto con gli alimenti. Ecco, noi da questo punto di vista ci sentiamo assolutamente eh, tranquilli, perché nelle A non vi è questo precursore, per cui non vi è la possibilità eh, di trovare il THF in nessuna, in nessuna condizione. E, in particolare la ricerca del THF va fatta eh, secondo quelli che sono così, diciamo, così, i requisiti tecnici più consoni sulla polvere, sulla polvere del caffè. Il THF è un solvente a un punto di ebollizione molto basso, 67 gradi, quindi... Chi ricerca il THF nel caffè ragato ovviamente non lo troverà perché il THF il caffè a temperature superiore. Noi abbiamo condotto la ricerca del THF un po' in tutte le condizioni, vi sono altri documenti molto più approfonditi che non abbiamo presentato, ma in nessuna condizione noi abbiamo mai rilevato la presenza, la presenza del THF. Per quel che riguarda le proprietà a barriera, questi sono dati che si riferiscono alla, alla Modo mio. Eh, compatibile col sistema a modo mio e hanno rilevato che l'OTR, quindi la permeabilità all'ossigeno, ha valori nella nostra versione ad alta barriera esattamente identici a quelli del sistema in PPI e di APPP, quindi diciamo quello che è considerato la barriera ottimale per questi tipi di, di packaging, quindi il valore che ha mostrato la nostra GEA è di 0,01 CC per packaging al giorno. Ed è lo stesso dei sistemi intuitivi HP. hpp Qui per eh, avere un confronto ho riportato quello che è il valore di una capsula monostrato in poliprofilene, quindi parliamo di permeabilità d'ossigeno 100, 100 volte superiore. Questo stesso valore, misurato ad esempio per la nostra Nespresso, la nuova capsula che presentiamo, è di 0,004, quindi un valore ottimo ancora, considerando che è una capsula che presenta un bottom line, ok? quindi diciamo ha una parte, diciamo, se vogliamo, che in teoria poteva essere più delicata, invece abbiamo trovato dei valori assolutamente confortanti. L'OTR ovviamente è solo il primo degli elementi che si valuta per valutare gli aspetti di shelf life di un prodotto perché ci sono tutti eh, diciamo, gli elementi che riguardano il caffè, no? quindi l'OTR è un valore del corpo capsula però in realtà i nostri clienti sono interessati a quello che succede al caffè. Noi abbiamo condotto una serie di analisi, quindi diciamo di tipo chimica, cioè noi abbiamo fatto l'analisi dello spazio di testa, ossia abbiamo valutato le sostanze volatili che vengono spazionate dal caffè, caffè nel tempo, quindi al tempo uno, dopo un mese, dopo due mesi, per vedere quello che succedeva alle sostanze volatili, quindi se vi erano fenomeni di ossidazione, quindi eh, alcuni picchi comparivano, altri sparivano e vedevamo un pochino quello che succedeva. L'analisi è stata interessante, ma non ha soddisfatto particolarmente i torrefattori, perché in realtà i torrefattori sono abituati a valutare il caffè con delle altre prove, che sono fondamentalmente delle prove sensoriali organolettiche. Per cui noi ci siamo rivolti all'Accademia Italiana dei Maestri del Caffè, all'ICAF, chiedendo che studiassero loro le proprietà del caffè contenuto nelle nostre capsule eh, Gea, a modo mio. E eh, ovviamente loro l'hanno fatto con un panel, panel di esperti, che hanno fatto quindi diciamo alcune valutazioni di tipo visivo, olfattivo, ovviamente sul, sul, sul taste e tutti gli altri diciamo, aspetti, quindi erano sei sommelier eh, vere e proprie. I risultati sono stati per la versione ad alta barriera molto buoni, noi abbiamo verificato una shelf life di cui hanno rilasciato una documentazione, una certificazione di 12 mesi e al parato di quindi diciamo di un consumatore particolarmente esperto, quindi in realtà è un dato assolutamente cautelativo, ma forse ancora più interessante che nella versione barriera dove la differenza tecnica sta nel fatto che una versione è multistrato e l'altra versione invece è un monostrato, quindi è un PLA purissimo sono stata verificata diciamo, una shelf life di 6 mesi. Ecco, questa rappresenta una soluzione particolarmente interessante perché ovviamente sia in termini di costi che di facilità di produzione questa è una soluzione che eh, ad alcuni può risultare particolarmente, particolarmente interessante un altro aspetto che è stato valutato sempre da ECA Tempo è il TBS, eh, cioè il Toto di soldi che eh, è sempre un altro parametro che viene valutato eh, che ha un valore ottimale diciamo, di estrazione che si diciamo, colloca intorno al 20% e noi sempre nel tempo, nell'arco degli ultimi 12 mesi che abbiamo valutato, siamo sempre stati all'interno di questo range. Allora questa slide parla ovviamente di compostabilità, ma non è interessante di per sé il certificato che lo diamo per scontato, quello che è particolarmente interessante è il contenuto Bio-Base all'interno diciamo, delle nostre capsule. Questo è un valore che per i motivi che vi dicevamo prima, del fatto che noi utili, utilizziamo PLA un geo puro e non un compound con altre, con altre regine Questo contenuto eh, derivante da fonti rinnovabili è fondamentalmente non raggiungibile da, dai, nostri, dai nostri competitor. Ecco, abbiamo parlato della termoformatura eh, che diciamo, è il processo che noi, che noi utilizziamo e questo processo serve per indurre la cristallizzazione del PLA ecco, quindi, chi conosce un pochino il materiale sa che il PLA tendenzialmente è, è amorfo sostanzialmente è un materiale che nasce, che nasce amorfo e che quindi ha una resistenza termica non altissima 55 gradi 60 gradi qualcosa di questo tipo se viene invece cristallizzato, cioè se si dà un ordine alle molecole di una struttura particolare, la sua resistenza termica sale fino a oltre 120 gradi. Ecco, noi abbiamo imparato, eh, attraverso il nostro processo, a conferire la cristallizzazione e questo è un video brevissimo che fa vedere la differenza tra una capsula che è stata cristallizzata e una che non è stata cristallizzata ma che sono fatte esattamente dalle stesse materie prime. quindi siamo partiti dalla stessa bobina in una abbiamo indotto la cristallizzazione e nell'altra non l'abbiamo indotta ecco, abbiamo messo acqua bollente all'interno delle capsule e questo è quello che succede a una capsula a e questo è quello che succede a una capsula, a una capsula cristallizzata per cui, diciamo, questo rappresenta un pochino quello che è il nostro il nostro no, la nostra ricerca per quello dire, sì. che riguarda la funzione, tutto quello che abbiamo detto fino adesso di fatto vale per tutte le capsule della famiglia della famiglia G, a cui dopo le ultime slide le, le, le, le dedicheremo in particolare all'anespresso. Questo invece è come noi valutiamo la funzionalità eh, di una capsula, quindi in maniera comparativa con, con l'originale sopra mostriamo quelle che sono le condizioni operative quindi il numero e il tipo di macchine che sono state provate per fare i test e diamo diciamo, una percentuale di sovrapposizione quindi quando è al 100% vuol dire che il comportamento della nostra capsula è esattamente come il comportamento della capsula originale e abbiamo guardato tutti questi aspetti per cui la quantità di caffè che si può inserire la quantità di caffè che viene erogato, se ci sono perdite il tempo di erogazione, la resa in tazza tutti gli aspetti della funzionalità le perdite, la puntuazione del fondo eccetera eccetera abbiamo verificato ad esempio in questo caso il, la quantità di caffè erogata nel tempo quindi vediamo che la nostra GALA quindi compatibile con il sistema Monomia, è praticamente identica a quella dell'originale e abbiamo, ne abbiamo verificato un pochino i comportamenti quindi il variare della pressione al variare tempo. Veniamo alla GEA, che è la GEA Calix, che era un pochino, così, l'oggetto fondamentale, diciamo, di, questo, di questo evento. Eh, L'andiamo a, a descrivere brevemente. Questa è una capsula che noi abbiamo progettato eh, nell'ultimo anno. È una capsula che ha un peso di 1,35 grammi, e un'altezza di 37 mm. Vediamo probabilmente quello 37 mm standard della capsula Nespresso, quindi fondamentalmente è un piccolo cubetto. Il suo, la sua capacità interna è di 13,5 eh, cc eh, il concetto è lo stesso della nostra capsula in polipropilene quindi chi la conosce noi presentiamo sempre una capsula con dei fori sul fondo che pensiamo, pensiamo rappresentino il miglior modo per, eh, per fare l'orazione del caffè è una capsula che quindi ha bisogno di un bottle lead che faccia barriera all'ossigeno e un corpo ovviamente che può essere anche nella versione eh, multilayer. uno dei concetti più interessanti che c'è in questa capsula a nostro avviso è il lead come viene posizionato voi vedete che rispetto alla zona di saldatura noi abbiamo inserito no, diciamo, questo elemento a una quota diversa la funzione di questo elemento è quella di prestirare il lead, questo è qualcosa che ci ha dato ottimi risultati per quel che riguarda la punturazione, quindi uno dei temi è stato fare in modo che la capsula venga forata immediatamente, quindi al movimento del leverismo, e alla chiusura del leverismo la capsula doveva immediatamente forarsi affinché la reazione è in maniera corretta e questo, diciamo, questo tipo di design ci ha aiutato molto nell'ottenere questo risultato. Il risultato è stato dimostrato analizzando la forza di puntuazione per cui noi abbiamo attraverso un dinamometro valutato quello che sono le originali in Espresso e abbiamo visto che la nostra capsula con questo tipo di bottom link, con questo tipo di configurazione, ha esattamente lo stesso comportamento, eh, diciamo, sottoposto a sforzo. Qui ecco, è il nostro application center dove... Eh, testiamo le capsule che abbiamo, che abbiamo eh, progettato e che abbiamo, che abbiamo realizzato e utilizziamo alcuni, alcuni strumenti che sono stati particolarmente interessanti e particolarmente utili per cui i sistemi di misurazione di immagine, questo è un altro della, della nostra Calix, eh, sistemi che ci permettono di osservare in questo caso un, un lead punturato piuttosto che una presenza dello strato di g Polymer lo strato barriera all'interno delle, delle capsule compostabili, abbiamo simulato utilizzando gli stessi aghi della Nespresso, la punturazione sui dinamometri e in particolar modo oggi volevamo presentarvi questo sistema, questo è un sistema di data acquisition che ovviamente è autocostruito, non lo trovate in vendita su Amazon, ma che è stato utilissimo per capire quello che succede e oggettivare un pochino le, le erogazioni. ecco questo è quello che fa fondamentalmente la macchina modificata ci dà la possibilità di valutare in tempo reale diversi parametri questo è la pressione all'interno della capsula, queste sono eventualmente le perdite che può avere la capsula, questo è il caffè erogato il sistema non è interessante tanto, ecco ok, qui è finita l'erogazione il sistema non è interessante tanto per vedere il dato in tempo reale, ma per capire quello che ci restituisce la fine dell'erogazione. Questo è un grafico, è la curva di erogazione che noi nel tempo abbiamo imparato a conoscere, imparato a valutare e che ovviamente abbiamo utilizzato anche, non solo sulle nostre capsule, ma anche sulle capsule presenti sul mercato. Fondamentalmente rappresenta, attraverso tre curve, quello che succede all'interno della capsula. La curva gialla è la pressione. Ecco, è interessante capire che appena parte la pompa la pressione sale, questo è un flesso. In questo flesso quando siamo in questo momento vi è lo sfondamento del top lead e in corrispondenza dello sfondamento del top lead parte l'erogazione, che è la curva rossa. Quindi la curva rossa solo è la quantità di caffè che viene erogato. Dopo lo sfondamento la pressione torna a salire e raggiunge un valore che mantiene costante per tutta l'erogazione a questo punto termina l'erogazione fino a quando la pressione non è a zero, ovviamente il caffè continua ad essere erogato per arrivare alla sua posizione finale. Su questa scala si leggono i millilitri di caffè erogato e i millilitri di questa linea blu che sono le perdite. Vedete che in questo caso le perdite sono bassissime durante l'erogazione. Quando diciamo, si rilascia la capsula, che tutta l'acqua che era contenuta nel portacapsula può uscire, qui sono altri circa 5-6 millilitri che sono fisiologici diciamo, per ogni tipo di erogazione, perché questo è quello che è intorno alla capsula. Ecco, questo tipo di grafico è quello che ci ha permesso di modificare un po' le caratteristiche della capsula nel tempo per ottenere un qualcosa di simile. Ovviamente cos'è che influenza questo tipo di grafico? Sicuramente il corpo capsula, il design, il materiale della capsula, ma il lead. Ovviamente se il lead non si comporta in maniera corretta fin dall'inizio questa curva cambia drasticamente, ma anche tantissimo la quantità di caffè, la pressione di riempimento del caffè, la macinazione del caffè, insomma tutti i parametri che influenzano la capsula e ovviamente anche la macchina. La macchina per cui abbiamo così un pochino del tempo imparato a conoscere a conoscere in maniera più oggettiva le, le erogazioni. Questo è uno studio comparativo che noi abbiamo fatto tra la nostra Gera e le altre capsule compostabili che abbiamo trovato sul mercato. Ovviamente i dati sono presi dal nostro Data Acquisition System e rappresentano l'andamento della pressione, quindi non ci sono le quantità erogate ma solo l'andamento della pressione. Il valore del assoluto della pressione, è, diciamo, è funzione di quello che dicevamo prima, anche della quantità di caffè e della sua macinatura, per cui diciamo, non è tanto importante il valore assoluto in sé, quello che noi abbiamo voluto valutare è la deviazione standard, ovvero la riproducibilità che hanno i caffè, quindi queste sono una decina di allogazioni fatte con questo tipo di capsula, con questo e con questo, ecco vedete che hanno deviazioni standard piuttosto importanti, cioè vuol dire che la dispersione dei valori medi di queste pressioni è una dispersione piuttosto ampia ci sono diciamo, un sigma di 3,4 bar, l'originale ora 0,3, per cui l'anespresso Nespresso erga sempre esattamente allo stesso modo. Con la nostra nel nostro piccolo ci siamo però diciamo, avvicinati bene, noi siamo arrivati a 0,45, cioè, siamo arrivati però a una, una direzione standard di 0,45, per cui noi siamo estremamente soddisfatti del risultato che abbiamo ottenuto con, con la nostra casa ecco L'ultimo slide che vi propongo è qualcosa che ci dice perché è così importante la, la pressione di erogazione, che cioè quasi mi vergogno a dirlo in una sala del torrefattore, però non siamo tutti così, però ovviamente eh, noi abbiamo visto insomma, che erogazioni eh, molto veloci a pressione molto basse, ovviamente le due cose sono completamente correlate, danno un caffè eh, sotto estratto. nel caso contrario erogazione da 24-25 secondi a 18-20 bar danno caffè sovrastrate, ecco per cui ci sono queste due aree in questo grafico che rappresenta la pressione sul, sul tempo che sarebbero sarebbe da evitare per fare diciamo dei caffè ottimali, Con ecco, la GEA con le varie miscele che abbiamo testato si è sempre posizionata in, in questa zona, ecco questa era l'ultima data che volevo presentare volevo tra l'altro, visto che sono in sala, poi ho l'occasione per ringraziare i ragazzi della R&D, quello che sono qua stasera non sono, di solito non sono sempre così dei frontman, lavorano un po' per le scene, però i sì, ragazzi per modo di dire, <ride> Giordano, Andrea e Davide. Ok, ora l'ultima parte parleremo del fine vita del materiale, però se... <ride> avete qualche dubbio perché questa è una parte abbastanza piena e tecnica se qualcuno ha qualche domanda nello specifico bene, allora andiamo avanti e con Maria Giovanna per affrontare la fine di tutto grazie, allora Cosa facciamo con il nostro ingeo dopo che ha finito la sua vita utile? Dipende dai prodotti. Una delle uh, caratteristiche del nostro materiale è che è riciclabile, compostabile e a seconda dell'applicazione. È, um, è diciamo, perfettamente circolare da questo punto di vista, per cui a seconda dell'applicazione in cui lo mettiamo, può essere imballaggio o no. Nel caso della capsula tecnicamente non è imballaggio ma si comporta come se lo fosse. Eh, può avere diverse, diverse destinazioni quindi può essere riciclato meccanicamente anche chimicamente eh, è compostabile può anche ovviamente essere incinerito come tutte le plastiche ha un potere calorifico come tutte le plastiche diciamo che il vantaggio in questo caso rispetto alla plastica convenzionale è che è carbonio elevabile quindi chiudere il cerchio senza immettere nell'atmosfera nuovo carbonio ma gli restituisce quello che aveva eh, sottratto eh, l'anno precedente Um, noi però in questo caso per l'applicazione capsula a caffè ci concentriamo evidentemente sulla compostabilità perché come ha chiaramente spiegato Flavio prima il valore aggiunto del, del, del materiale è proprio quello che è compostabile quindi consente il recupero del caffè nel suo contenuto che è molto più importante del suo contenitore eh, quando parliamo di compostaggio parliamo di compostaggio industriale che vuol dire che non è che sono impianti come le ciminiere che fumano ma sono semplicemente dei siti dove il processo di compostaggio è controllato, quindi la temperatura che deve essere ottimale e l'umidità che deve essere anche quella costante monitorata sono tenuti sotto controllo e sono ottenuti eh, con parametri standard, quindi è un processo industriale vero e proprio, vi invito anche in questo caso a andarlo a vedere un impianto di compostaggio perché sono molto interessanti peraltro sono tante diverse tipologie, tantissime diverse tecnologie di compostaggio non c'è un unico impianto di compostaggio questo vuol dire che noi quando, sul, quando lavoriamo con i trasformatori con i nostri partner e eh, portiamo avanti nuove applicazioni cerchiamo sempre di capire quanto sono compostabili quindi come si comportano nella realtà perché noi, le nostre resine sono uh, tutte certificate tooth, compost, insert eccetera, quindi siamo certi che Rispettano la, la norma 13432 che probabilmente conoscete sulla compostabilità industriale. Però cerchiamo di capire anche nella realtà, siccome i, gli impianti di compostaggio tra di loro sono diversi, possono avere tante diverse tecnologie, cerchiamo anche di capire realmente come si comportano poi a contatto con la terra che diciamo. Nel caso della capsula gea, abbiamo subito, appena abbiamo visto che c'era una, una, una capsula finale funzionante, <ride> abbiamo fatto un bel campione e eh, l'abbiamo testata e l'abbiamo testata in Italia e non è che l'abbiamo testata in Italia perché la capsula è prodotta in Italia ma perché realmente l'Italia ha un grande vantaggio nel compostaggio cioè il Consorzio Italiano Compostatori che è il CIC che riunisce un po' quasi tutti gli impianti di compostaggio italiani ha una grandissima esperienza sia nel testing sia soprattutto nell'analisi eh, e, dei risultati, quindi sono in grado di fare dei test consistenti e anche di sapere comunicare, cioè di spiegare tutti i parametri, sono test ripetibili, e hanno una reputazione solidissima anche fuori dall'Italia. Quindi, noi mh, testiamo tantissime cose con, con il cic, anche non destinate al mercato italiano. E la stessa cosa facciamo negli Stati Uniti: io queste capsule le ho anche testate negli Stati Uniti in impianti che avevano caratteristiche diverse, quindi con diverse tecnologie di composizione. Ovviamente svero subito l'arcano, hanno funzionato benissimo con tutti i tipi di impianto, ma, chiaramente. Però nel dettaglio, nel caso italiano, che evidentemente è un più vicino, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso delle capsule, le abbiamo erogate, perché è quello che fa il consumatore, ovviamente no? la macchinetta, le eroga e poi a ah, erogazione è finita le, le butta nell'umido. Che cosa è successo? Quindi abbiamo preparato i campioni e il CIC ha identificato un impianto di compostaggio, che questo che qui si chiama Berco, è vicino Berco, che in genere riceve eh, in, um, rifiuti di giardinaggio, che può sembrare un unico flusso, in realtà sono tipo sei flussi di rifiuti diversi, perché anche i rifiuti di giardinaggio ed orticoltura possono essere molto vari e variegati, cioè l'erba tagliata si comporta diversamente rispetto alle foglie. Rispetto ai rami, rispetto alla terra, quindi c'è un po' di tutto. Per cui un impianto che a dire del Cic era abbastanza ottimale per vedere il comportamento del, delle nostre capsule. Quindi è iniziato il compostaggio, loro lo hanno monitorato secondo la uh, norma 13432, quindi hanno seguito proprio uno standard internazionale. Uh, che cosa hanno fatto? No, hanno preparato delle sacche dove hanno messo un mix di eh, rifiuto verde che replica esattamente quello che il compostatore normalmente si ritrova come flusso di ingresso e ci hanno aggiunto le capsule secondo, con varie percentuali diciamo, per cercare di replicare quello che sarebbe stato nella realtà mh, con queste capsule sul mercato quello che sarebbe entrato nell'impianto di compostaggio quindi è un test davvero realistico e i compostatori lo hanno fatto anche per controllare loro che cosa si potevamo aspettare dall'immissione sul mercato di questo prodotto quindi è stata diciamo, una mutua conoscenza ecco, cercare di raccogliere dati che servissero entrambi a noi e allora eh, i test sono stati molto, molto positivi uh, questo per esempio è quello che si vede al 23 giorno, adesso la, re, la, la, diciamo la, la, la norma 13.432 dice che il compostaggio deve avvenire in tre mesi cioè alla fine dei tre mesi io non devo avere più visibile alcun residuo <coughs> ecco in realtà già al ventitresimo giorno che è ben prima del mese eh, si vede quasi niente quello che ha in mano il, il collega compostatore è in realtà un po' di carta perché la carta nel processo di compostaggio è più lenta della plastica poi si composta perfettamente anche lei ma ci mette un po' più di tempo quindi la capsula, il corpo della capsula era sparito questa è la fine del test, in realtà, giorno 52, e le capsule sono assolutamente scomparse, non sono più visibili, non neanche frammenti. Um, cosa fa il, il CIC? Alla fine del test fa uno screening, cioè proprio <ride> setaccia il, il materiale per verificare che non, non ci siano micro frammenti e eh, non c'erano evidentemente neanche microframmenti. le capsule si erano perfettamente disintegrate. Noi sappiamo anche che si biodegradano anche completamente, cioè questo, questo si fa con i test di laboratorio. Questo significa che si trasforma il nostro materiale completamente in CO2, eh, acqua e una piccola quantità di biomassa. Ehm, abbiamo testato poi comunque queste, queste capsule in diversi ambienti, in digestione aerobica, in varie e diverse eh, tecnologie. Anche negli Stati Uniti hanno sempre dato risultati assolutamente. Eh, brillanti. Una cosa che ci tenevo anche a dire è che normalmente mh, il, le, le le bioplastiche che sono corrispondenti alla norma 13432 non è che lo sono, cioè non è la norma che è stata creata per le bioplastiche, sono le bioplastiche che si adattano alla norma. Questo vuol dire che di solito un ciclo di compostaggio industriale per avere buon compost deve durare tre mesi, cioè questo per essere chiari, il compost, il compost troppo veloce non produce buon compost normalmente Quindi so perché ogni tanto c'è anche questo, questo genere di discorso, quindi questo è il risultato finale, non ne siamo veramente molto soddisfatti Bene, Bene abbiamo finito magari vi lasciamo riflettere su quello che vi abbiamo detto eh, fuori comunque c'è un buffet che vi aspetta poi abbiamo preparato anche un po' di, di materiale da lasciarvi per chi lo volesse c'è una piccola brochure che sintetizza alcuni concetti più importanti che abbiamo detto stasera e ci sono alcune brochure di Networks che parlano del materiale come ci ha detto Maria Giovanna e comunque vi invitiamo, siccome oste è appena iniziato, se siete in giro nei prossimi giorni eh, i colleghi di Network appunto saranno sempre presenti eh, a parte domenica e comunque venite pure a trovarci nel nostro stand che per chi non lo sapesse è stato realizzato quasi interamente con i residui di lavorazione delle capsule eh, di PLA eh, di Network fatte da, da noi GA e con tecnologie di stampa 3D, stampaggio 3D, quindi il bancone che tra l'altro è stato presentato anche al fuorisalone del mobile di Milano quest'anno e ha ricevuto un grande successo in realtà oltre a tutti gli arredi sono tutti fatti con stampa 3D con i resti della nostra lavorazione questo perché il concetto che noi vogliamo anche passare e che abbiamo cercato di passare con la nostra comunicazione recente di questo stand e delle nostre capsule è zero rifiuti, cioè che cosa si può fare col materiale? Non solo capsule che poi vengono compostate e che ricordiamo che bisogna focalizzarsi sul caffè, permettono il recupero di fertilizzante eccezionale quale è il caffè, che è il 90% di tutto il peso e di tutto il contenuto della capsula. Quindi il caffè è importante nella capsula, non il packaging, che comunque si biodegrada molto bene, come avete sentito. E quindi non solo il compostaggio, quindi il recupero del caffè ma si può anche recuperare tutto quello che rimane fuori dalla capsula e quindi in questo caso noi abbiamo fatto questo, questa cosa un po' di design fatta con una, una start-up che fa stampa 3D per spiegare che anche dai resti di lavorazione della bioplastica si può ottenere un prodotto di design che poi dopo addirittura se volessimo ci stanchiamo lo maciniamo e lo rifacciamo facciamo una nuova forma sempre così con questo materiale perché alla fine... La bioplastica, come tutte le plastiche, può essere riciclata più volte e basta avere un po' di creatività, quindi questo è il messaggio che noi vogliamo lanciare, venite a provarci se non siete noi oggi e ve lo mostriamo direttamente. Grazie a tutti.